vorrei cominciare con voi e vorrei cominciare con la senatrice Gallone cominciamo dal, dal Parlamento Italiano e, dunque senatrice noi ci troviamo di fronte a questa grossa opportunità a questo treno che passa e non può essere perso quindi tutti tutte le istituzioni eh, dalla Commissione Europea al Parlamento Europeo a, al Parlamento Italiano hanno la loro parte da fare per quanto riguarda il Parlamento Italiano, lei è senatrice ed è presidente della Commissione Ambiente. Quali sono le prime cose per andare in questa direzione e permettere gli imprenditori che vogliano cogliere il treno dell'economia circolare del Green Deal di farlo nel modo migliore grazie, ribuongiorno a tutti. Eh, insomma, come ha detto lei, eh, dottor Po, il momento è unico ed irripetibile. Il momento unico e irripetibile ad ogni livello, a livello locale, a livello regionale, a livello nazionale, a livello europeo. E io ritengo eh, che in questo momento eh, la struttura del governo sia, eh, insomma, sia, si stia organizzando per rispondere agli obiettivi che ci siamo posti a livello europeo e non soltanto a livello nazionale. Secondo me... Eh, la chiave di lettura di tutto è riuscire a far comprendere alla politica, al governo e a tutti gli attori che senza un sistema integrato di azione, cioè senza una grandissima alleanza pubblico-privato, noi potremmo avere delle difficoltà. Eh, il Presidente Draghi nel suo discorso di insediamento al Senato ha detto delle parole che mi hanno colpito molto e, e che io tengo a mente perché secondo me sono corrette e giuste. Eh, dopo questo momento così terribile di pandemia eh, bisognerà sostenere imprese, aziende, attività e tutti coloro che dimostreranno di... Eh, sapersi adattare e soprattutto di sapersi evolvere e in questo caso qui parliamo di Green Deal e del tema delle riconversioni, delle rischisse aziendali e di quant'altro. Eh, e quindi il tema della resilienza è già superato, cioè essere resilienti vuol dire ritornare come si era, oggi noi dobbiamo fare ovviamente un grande passo eh, più lungo che è quello di eh, diventare migliori appunto per affrontare con speranza ma con determinazione e impegno, appunto, il tema di questa terza rivoluzione industriale eh, cui lei ha fatto cenno. E quindi ci sono tutta una serie di accorgimenti che eh, un governo serio non può non tenere in considerazione, a partire, come dicevo, dal sistema integrato, ma soprattutto da, un grandissimo, da, un gran, da una grandissima rivoluzione eh, che riguarda il tema delle riforme. Eh, questo governo adesso sta lavorando, ma lo si dovrà fare ancora di più, sta lavorando eh, al, al tema della riforma della giustizia, non contenti stiamo anche raccogliendo eh, le firme per un referendum eh, su una riforma ancora più complessiva, si sta lavorando alla riforma della pubblica amministrazione, si sta lavorando quindi al tema della semplificazione da un lato e dall'altra parte anche al tema della dell'assunzione di nuove unità di personale competente che possa garantire alle imprese di essere accompagnate nei loro percorsi di crescita, di sviluppo, di innovazione, di riconversione e si stanno mettendo in atto tutta una serie di riforme accorgimenti anche sul tema della formazione perché come avrete visto è abbastanza inquietante quello che è uscito ultimamente dalle prove in balsi dove i nostri ragazzi eh, hanno alle superiori un livello di preparazione pari alla scuola media e quindi si sta lavorando moltissimo sul tema degli STEM sul tema del, dei nuovi percorsi eh, de, degli istituti tecnici superiori degli ITS eccetera eccetera e nello stesso tempo bisognerà fare dare grandissima attenzione anche a chi oggi è rimasto eh, fermo dal punto di vista dell'adeguarsi della, della, eh, dell alle nuove tecnologie, al mondo che cambia eh, e quindi tutto il tema della formazione. Nella fattispecie è indubbio che il Green Deal, la transizione ecologica, eh, poggiano oltre che sulla transizione energetica, e quindi alla sostituzione delle fonti fossili con quelle rinnovabili, sull'altro pilastro fondamentale, che poi è il tema di oggi, che è quello dell'economia circolare. L'economia circolare è sicuramente un tema complesso, è un tema dove l'Italia comunque è tra i primi paesi al mondo, e quindi noi dobbiamo essere i facilitatori, come dicevo prima, e non mettere i bastoni tra le ruote, eh, per gestire questa costruzione di questo nuovo sistema. È un sistema economico, quindi che ha bisogno di tempi, che ha bisogno di sostegni, soprattutto per quel tessuto di, di, di piccole e medie imprese che costituisce poi la forza dell'Italia. E quindi ritengo e ribadisco che a livello nazionale noi si debba comprendere, e questo è il lavoro che si sta facendo, quali siano le criticità in questa trasformazione che il sistema produttivo eh, sta affrontando e quindi intervenire eh, invece nella soluzione rispetto a queste criticità. Le criticità le conosciamo, sì. quelle che dicevo prima, no? sono il tema della, della, del fisco, il tema dell'appesantimento della, della burocratico, il tema del governare l'innovazione attraverso la formazione, il tema anche di una fiscalità premiante e incentivante che non sia che sia sì. vissuta come come come spinta sto andando troppo lunga mi fermo No, le voglio fare un'altra domanda poi okay. ah, basta, prima di passare <ride> okay, al dottor okay. Soro dell'Unione okay, Europea okay. Eh, lei ha detto delle cose e giustamente ha inquadrato eh, nel discorso del grindire dell'economia circolare anche le riforme che dovranno facilitare tutta questa realizzazione, ma sono riforme da fare tremare i mari polsi, a cominciare da quella della giustizia quindi insomma sono, eh, sono pezzi da 90 che si mettono in strada. Quello che le voglio Chiedere però, prima di passare a Bruxelles, è se lei ritiene che questo governo, con questi ministeri anche dedicati rispetto a quello precedente, sia la macchina giusta per andare, per andare in questa direzione. Allora la macchina è quella giusta, adesso bisogna fare in modo che i piloti la guidino nella maniera ideale perché eh, si è creato un ministero ad hoc molto più grande che è quello della transizione ecologica che non è più il ministero, quindi il MITE non è più il ministero semplicemente dell'ambiente in senso lato, un ministero che ha avvocato a sé anche le deleghe, eh, quelle dell'energia che prima erano in capo al MISA, al ministero dello sviluppo economico. Quindi eh, noi confidiamo che adesso si crei tra MITE, MISE, MEF e tutti gli altri ministeri, cioè che il ministero della transizione ecologica diventi centrale, diventi il perno eh, di una ruota i cui raggi poi sono tutte le altre, tutte le altre eh, situazioni. Sì, e per di quanto riguarda... Contesti. Per quanto riguarda le commissioni parlamentari, andranno riorganizzate anche quelle, per esempio lei, a, Beh, e alla io, Commissione Ambiente? Sì. Io mi sto lamentando da molto tempo, da diverso tempo perché dico che la Commissione Ambiente, alla luce di, della trasformazione, dovrebbe diventare una commissione molto più centrale, invece vedo sempre che noi partecipiamo soltanto, spesso, non soltanto, spesso, eh, per fornire i pareri rispetto a dei provvedimenti che invece dovrebbero essere di stretta competenza, quindi oggi va noi stiamo trattando il tema della rigenerazione urbana, ma di fatto poi è in capo al Ministro Giannini eh, che è invece Giovannini, scusate, che è invece il ministro delle Certo, no, per questo glielo chiedevo. Ecco, Comunque, insomma. Quindi eh. no, io non smetterò, io sono una rompiscatola da questo punto di vista, perché ogni volta che entro in commissione mi rendo conto che determinate tematiche per noi diventano soltanto l'espressione di un parere e non siamo coinvolti in prima persona all'interno poi dello sviluppo di determinati provvedimenti, ecco, questo deve, deve quindi, cambiare. Quindi... Mi, conferma, mi conferma che ho toccato un nervo scoperto. Sì, molto, almeno per quanto Passo. mi riguarda, estremamente scoperto, perché poi noi ci mettiamo anche, insomma, studio, competenza, ascolto, è un grande valore aggiunto, non possiamo essere, diventare cenerentola quando dovremmo essere centrali, importante. Sì. Passo, passo adesso a Stefano Soro che eh, è alla Commissione europea ed è capo dell'unità eh, dell'economia verde e circolare. Dottor Soro, eh, vedo che ha il microfono. No, ecco, no. ok. Sì, sì ci ah, sono. sono. Buongiorno. Sì, sì. No, ehm, fate le premesse che abbiamo fatto fino a questo punto con eh, la senatrice. Eh, visto da te a questo punto quali sono le azioni di partenza? Quali sono le tappe obbligatorie e ancora prima i preliminari per partire in questa direzione e per arrivare a questi obiettivi che eh, sono ambiziosi ma che dobbiamo raggiungere? Giusto, partiamo dai preliminari. Innanzitutto, come ha detto adesso la senatrice Galloni Gallone, scusi. Eh, L'economia circolare è un sistema economico, per cui stiamo parlando di transizione da un sistema economico a un sistema economico, non stiamo parlando di fantasie, ideologie, eccetera, eccetera. Eh, perché lo facciamo? Diciamo che abbiamo tutti sentito, soprattutto se abbiamo dei, dei figli eh, adolescenti o giovani, lo slogan abbiamo un solo pianeta, non c'è un pianeta B. Io ho 55 anni sono nato in un pianeta che aveva meno di 3 miliardi e mezzo di abitanti, siamo quasi 8 miliardi. Se continuiamo ai ritmi attuali, eh, nel 2050 continueremo come se avessimo eh, a disposizione tre pianeti. Eh, si stima che il consumo di materiali e materie prime, risorse come la biomassa, i combustibili fossili, i metalli e gli altri minerali, raddoppierà nei prossimi 30-35 anni. I rifiuti che produciamo a questi ritmi da qui al 2050, quando dovremo essere, raggiungere la, la neutralità in termini di emissioni di carbonio, aumenteranno del 70%. Ogni anno nell'Unione Europea utilizziamo 80 gigatonnellate di materie prime, che vuol dire 80 miliardi di tonnellate di materie prime. Eh, la nostra economia è ancora lineare, per cui solo il 12% di questi 80 miliardi, diciamo, eh, eh, di, questi, di queste 80 gigatonnellate, diciamo, 10 gigatonnellate, ha una qualche forma di circolarità, eh, e viene riportata in qualche modo nell'economia. Eh, come cittadini europei sperimentiamo queste inefficienze nella nostra vita quotidiana, più o meno ogni giorno ci sono prodotti che sono che durano poco, che non possono essere riusati, riparati o riciclati o che sono fatti per un uso unico. Eh, a scala globale questo, questo crea un'impronta un, un climatica e ambientale eh, gigantesca e come abbiamo visto, sto anche eh, vicino eh, purtroppo a casa mia. Eh, fenomeni climatici estremi e degrado ambientale eh, creano conseguenze abbastanza dure nella vita quotidiana dei, dei cittadini europei, eh, ma anche se diciamo lasciando perdere per assurdo le questioni ambientali e climatiche, e sarebbe comunque un errore fatale lasciarle perdere, è chiaro che ci sono ragioni convincenti e urgenti per mantenere le risorse che utilizziamo e le materie che utilizziamo all'interno delle nostre economie, dei nostri sistemi economici il più a lungo possibile, conservandone il più a lungo possibile il valore economico. Si stima che l'uso di sistemi di circolarità eh, da qui al 2030 potrebbe avere un impatto eh, positivo sull'economia dello 0,5% del PIL e la portare alla creazione di circa 700.000 nuovi posti di lavoro in Europa nei prossimi nove anni. L'industria manufatturiera nell'Unione Europea spende in media il 40% del suo fatturato in materie prime e materiali vari. Eh, direi che c'è un caso, un, un, sono degli argomenti anche economici potenti per muoverci verso una circolarità eh, dell'economia ehm, il più rapidamente possibile. Ed è questa la premessa. ed È, è da sì. qui che nasce il Green Deal, è da qui che nasce il, il piano eh, d'azione sull'economia circolare, è da qui che nasce il pacchetto che è stato adottato dalla Commissione europea la settimana scorsa con 14 proposte regolamentari che vanno dall'estensione del del sistema per lo scambio delle quote di emissione a, a, a... ecco no dottor Soro questi erano li abbiamo definiti preliminari ora vorrei capire anche quali sono poi eh, le azioni concrete che si devono fare perché le imprese possano essere in grado di adottare eh, tutti i sistemi per andare qui mi conceda una parentesi noi nel, nello streaming di questo pomeriggio abbiamo ideato un sondaggio, abbiamo creato un sondaggio, vorremmo sapere da chi ci sta seguendo se eh, ritenga che l'Italia abbia gli strumenti anche culturali per cogliere le opportunità dell'economia circolare ora lo vedete a video dovete appunto scegliere tra un sì, un no e un non so la domanda è questa l'Italia ha gli strumenti anche culturali per cogliere le opportunità dell'economia circolare? Ecco tornando a lei dottor Soro eh, l'Italia gli imprenditori italiani, le piccolissime imprese così come le grandi imprese avranno gli strumenti per andare eh, comodamente, è giusto dire, anche comunque in un modo possibile e sostenibile verso questi obiettivi. Beh, ci sono, ci sono diciamo, la cosa si può vedere da due lati. Da un, da un lato, come diceva la senatrice Galloni, in Italia ci sono tante eccellenze eh, in termini di circolarità, eh, dal punto di vista delle imprese e io lo vedo più o meno tutti i giorni, una delle cose di cui mi occupo è eh, l'alleanza per la plastica circolare, dove ci sono... Dove c'è un obiettivo di arrivare a 10 milioni di tonnellate all'anno entro il 2025 di plastica riciclata usata per prodotti nuovi e tanti protagonisti sono italiani. Eh, richiede un cambiamento dei modi produttivi, richiede un cambiamento culturale, imprenditoriale, eccetera, eccetera. Quello che è importante fare, dal punto di vista almeno nostro, delle autorità pubbliche, sono due cose. Uno, Uh, fare delle regole sì ambiziose, sì dure, sì che ci portino verso un cambiamento del modello, ma farlo in una maniera intelligente che non finisca per desertificare industrialmente l'Europa, uh, buttando fuori le, le, diciamo, le produzioni inquinanti dall'Europa e, e finendo per delocalizzare verso paesi che producono con standard diversi dai nostri. Per cui le nostre regole devono essere regole che si applicano a tutti i prodotti, indipendentemente da dove, da dove, dove sono stati fabbricati, ci deve essere una protezione, c'è cioè questo, questo meccanismo nuovo contro il carbon leakage che è nel pacchetto di proposte della Commissione che vuole proprio evitare questo. Dall'altro lato eh, si, parla di, si sa che una delle condizioni per il successo degli obiettivi ambientali e climatici è... Eh, a mettere a disposizione in particolare dell'industria, in particolare dell'industria eh, energivora, energi energia e in particolare elettricità decarbonizzata rapidamente. E qui eh, il problema è un po' più serio, perché per esempio in Italia al ritmo attuale eh, si sta decarbonizzando l'energia diciamo a un decimo della velocità che sarebbe necessaria da qui al 2030 e poi al 2050, per cui bisogna cambiare molto. Eh, non, non bisogna quindi rischiamo di arrivare al 2050, giusto con l'obiettivo del 2030, a quanto dice lei? No, bisogna accelerare, bisogna accelerare. Certo. Senta, riprendiamo dopo nella, in un secondo giro di, di opinioni. Io ora vorrei che vedessimo insieme un contributo che eh, l'onorevole Patrizia Toia, deputata europea, vicepresidente della Commissione Industria, Ricerca e Energia, ha fatto per noi per aggiungere argomenti al dibattito di oggi. La regia lo può lanciare grandi cambiamenti stanno avvenendo sotto la spinta delle scelte dell'Europa, una spinta legislativa ma anche una spinta di finanziamenti, di programmi, insomma un accompagnamento all'azione degli stati membri a partire dai PNRR, questo è il nome di quello italiano, ma sono i piani insomma, di ripresa e di resilienza nazionali e anche sotto la spinta della grande strategia del Green Deal che proprio in questi giorni, giovedì e mercoledì e giovedì ha visto una presenza. Uh, della commissione da parte del grande programma eh, che si chiama Fit for 55 cioè come raggiungere questo ambizioso traguardo che è il primo della climate law che nasce dal Green Deal che dice che al 2030 noi dovremo avere il 55% di abbattimento delle emissioni in, di CO2 allora programmi molto impegnativi, Sibam, la tassa per l'importazione di prodotti che hanno un'impronta eh, diciamo ecologica molto, molto poco sostenibile, prodotti come l'acciaio, la, eh, prodotti in certi paesi senza le regole che noi abbiamo, e ehm, una revisione dell'ETS, un inserimento nell'ETS dei trasporti marittimi, almeno il 50% si dice in parte, di quelli aerei e eh, anche dei tanti altri settori che ad oggi erano esclusi o parzialmente toccati. E poi diciamo anche un obiettivo di... Ehm, eh, di vieto, diciamo, dal 2035, questa è la prima ipotesi della Commissione, per le auto col motore tradizionale e tantissime altre misure, tutte sull'efficienza energetica, eccetera. Allora, perché questo grande pacchetto è così importante come Green Deal? Perché ci sono moltissimi investimenti e moltissimi anche ehm, sostegni per l'innovazione tecnologica nell'European Innovation Council in tutto il programma di Horizon per accompagnare questa grandissima trasformazione. Perché questa è la strada che l'Europa tracciato, una strada ambiziosa e d'avanguardia nel mondo, la più ambiziosa al mondo, ma anche diciamo per un obiettivo che io chiamo di generosità verso le nuove generazioni, perché se vogliamo salvare il pianeta è perché lo vogliamo lasciare a chi verrà in condizioni vivibili e non con una devastazione come l'attuale modello porterebbe se nessuno si fermasse e cambiasse strada, cambiasse rotta. Si dice l'Europa va troppo avanti, io penso di no perché se l'Europa va molto avanti può anche eh, mettere la sua industria in una condizione di maggiore competitività per quanto riguarda per esempio la produzione di tecnologie ambientali eccetera e poi perché io penso che eh, tocca all'Europa fare questa battaglia come è toccato in passato su altri punti ma anche su quello ambientale e climatico nella speranza, io dico nella convinzione che il resto del mondo seguirà e sarà con noi. Allora in questo passaggio oggi il tema dell'economia circolare diventa un tema che percorre un po' tutte le, le, le nostre azioni di politica industriale e di politica energetica e di politica ambientale, perché è un nuovo modo di concepire la produzione eh, e la progettazione prima ancora della produzione, di mh, concepire il modo di consumare e il modo di riutilizzare o smaltire laddove fosse necessario. Quindi è proprio si dice un paradigma nuovo. Io penso ci siamo già abbastanza dentro, per esempio l'Italia, ma ci sono qui degli esperti che lo potranno dire o l'avranno detto meglio di me ha delle eccellenze, penso al settore della carta, penso ad altri settori eccellenze che forse non, ha raggiunto dei traguardi che, di cui non siamo neanche tutti consapevoli, che ci pongono in certi settori proprio in, una, in cima alla lista delle buone pratiche europee si tratta adesso di estendere questo modello non singoli comparti, non singole esperienze o pluralità di esperienze ma un intero sistema che lavora in questo modo e che in ogni il suo passaggio diciamo fa leva su questo concetto dell'economia circolare applicandolo concretamente. Penso per esempio a quanto farà adesso la Commissione, dopo il piano d'azione, dopo anche il provvedimento del Parlamento usciranno delle iniziative specifiche, quella sul settore tessile che sarà molto importante, è importante anche per l'Italia perché è un settore di nostro interesse anche se ha avuto diverse vicissitudini, quella anche della, diciamo, di tutti i settori delle, delle, della prodotti che devono avere una, una sostenibilità maggiore, prodotti critici e quindi una politica che attraversa tutte le nostre interventi. Mi piace concludendo, citarne uno, c'è il dottor Soro che ne è uno degli estensori, parlo del regolamento per le batterie, io sono relatrice per il Parlamento, per la Commissione Industria, lo stiamo esaminando proprio in queste settimane, ecco, questo è un altro provvedimento, quello del regolamento delle batterie che applica il paradigma dell'economia circolare in modo molto avanzato. Noi dobbiamo sempre più recuperare e progettare le nostre batterie in questo caso perché siano già diciamo, progettate per consentire un altissimo tasso di recupero dei materiali che le compongono. Questo significa eh, appunto progettarle in un modo molto specifico, pensarne già al riutilizzo, tentare anche un rimature rimatu possibile. Cioè un cambiamento di destinazione, ma sempre un utilizzo e poi recuperare i materiali e noi saremo ambiziosi in Parlamento, eh? la Commissione non è stata, noi lo saremo ancora di più, alzando per esempio il livello di recupero del litio a una percentuale più alta da quella prevista dalla Commissione che, peraltro, penso sarà d'accordo con noi nel fare questo passo avanti. Eh, perché è importante questo? Guardate, faccio uno scorcio anche un po' più ampio della politica industriale europea o nazionale, perché in questo modo se noi recuperiamo sempre più queste materie critiche evitiamo se le recuperiamo dagli stessi prodotti evitiamo di continuare processi di estrazione di questi minerali o materie dalla, mh, dalla terra e eh, innanzitutto evitando una depauperazione del, dell'ambiente stesso e poi affrontando anche un tema che cerchiamo sempre di mettere da parte di non vedere che è in che condizioni si lavora in questi settori, in che condizioni sono i lavoratori di questi processi di estrazione e quali anche complicazioni attorno si, attorno si girano, pensate ai materiali di conflitto, li abbiamo chiamati quei materiali preziosi che si prendono dalle miniere di certi paesi africani e che sono così preziosi che incentivano per il loro possesso la lotta tra tribù, tra fazioni, quindi materiali di conflitto che noi usiamo per il nostro benessere, quindi noi cerchiamo di fare azioni di due diligence, di misure trasparenti, ma quanto più riduciamo l'estrazione di queste materie, io penso che facciamo non solo un bene al pianeta, ma anche un bene alla dignità delle persone e a una trasparenza maggiore dei nostri processi produttivi. Quindi sempre più un concetto di economia circolare applicato a tutti i settori, fin dove possibile, e sempre più, diciamo, un percorso convinto dell'Europa su questa strada del Green Deal e di tutta la politica ambientale. Oggi è Fit for uh, 55, domani saranno altri provvedimenti ma insomma questa è una strada tracciata che l'Europa vuole percorrere con coerenza grandi Ecco, io eh, prima di riprendere questo era un contributo registrato che qualche giorno fa la uh, deputata Patrizia Toia, mh, parlamentare europea di mh, della commissione Industria, Ricerca e Energia ci ha, ci ha regalato, ci ha dato per questa, come contributo a questa discussione. Prima di passare a Eleonora Evi e a Eleonora Rizzuti, io Rizzuto vorrei ricordare agli ascoltatori, a chi ci sta seguendo in diretta streaming in questo momento, che sono invitati a mandarci loro domande, loro quesiti che eh, io poi proporrò ai nostri ospiti per eh, il prossimo giro che faremo. Passiamo alle due Eleonore. Eleonora Evi è deputata europea della Commissione Ambiente, Sanità, Sicurezza. Onorevole, mh, più volte è stato citato il discorso ambientale soprattutto eh, il dottor Soro eh, parlava anche dei disastri ambientali che lui vive da vicino essendo a Genova ma che soprattutto abbiamo visto eh, per quanto riguarda la Germania in questi giorni e quindi da qui vorrei partire anche per una sua valutazione per quanto riguarda ciò che è stato fatto ma soprattutto che cosa dobbiamo fare ora per mettere Wind, per tornare passo indietro? Eh, decisamente i fenomeni atmosferici che abbiamo visto eh, in Germania e in Belgio anche che si sono abbattuti con una forza inaudita sono credo soltanto l'antipasto di quello che arriverà in seguito purtroppo e che sono appunto la manifestazione concreta di quelli che di quello che comunemente chiamiamo cambiamento climatico, che invece va chiamato con il suo vero nome, ovvero crisi climatica, perché è una vera e propria crisi. Quindi misure emergenziali ora devono essere messe in campo per affrontare questa crisi, che è una crisi che porta con sé altre crisi. La, la, la crisi gemella che non va mai dimenticata è la crisi di perdita di natura e di biodiversità, che eh, deve essere affrontata con altrettanta urgenza e coraggio, e poi la crisi di inquinamento, l'inquinamento che purtroppo soprattutto... Eh, in alcune aree del nostro vecchio continente, ma anche in moltissime altre aree del globo e del pianeta, sta uh, avendo effetti devastanti. E sono crisi che portano a ulteriori crisi e ferite sociali, soprattutto economiche e generazionali, eh, appunto, come già si diceva prima. Quindi è indubbio che l'Unione eh, Europea si debba dotare oggi di strumenti, di piani, di programmi che siano coraggiosi e sufficientemente eh, ambiziosi. Io eh, ritengo che purtroppo la legge europea sul clima, che era il primo momento in cui tradurre in maniera ehm, giuridicamente vincolante, in che una vera, la vera e propria architrave del Green Deal europeo, eh, noi come eh, verdi europei abbiamo infatti ehm, eh, manifestato la nostra contrarietà rispetto a questa legge perché non è sufficiente, perché le, le misure che ci stiamo dando ci purtroppo sembrerebbero portare verso quel famoso aumento di temperatura di 2-3 gradi e questo ovviamente è un, un rischio che non possiamo permetterci di correre e infatti la scienza eh, era ehm, eh, unanime nel chiedere maggiore coraggio da parte dei decisori politici e infatti chiedeva una riduzione di gas a sera al 2030 maggiore più coraggiosa quindi non di almeno il 55% ma del 65% infatti il Parlamento europeo tutto aveva cercato di difendere una posizione più ambiziosa del 60% al 2030. Oggi ci troviamo con questa percentuale eh, che eh, deve essere quindi ora tradotta con quelle famose 14 proposte legislative nell'ambito del pacchetto Fit for 55 e che eh, io mi auguro saranno appunto all'altezza. Già ho visto alcune cose che, eh, come dire, ma non è questo il, il, il, il, il, il momento. e il il, il luogo in cui discutere del pacchetto Fit for 55 nel, nel, nel, in particolare, ma sicuramente penso una nota, la voglio dire, l'ambizione data sulle eh, produzioni di energia rinnovabile non è sufficiente, io credo, avremmo potuto puntare già al 2030 a una percentuale maggiore, non del 40% di produzione di energia rinnovabile, ma puntare a di più, perché molti studi ci, ci dicono che già oggi è eh, tecnologicamente fattibile ed economicamente fattibile puntare, mirare a essere un continente 100% rinnovabile al 2040 ma se al 2030 siamo fermi ancora al 40% non stiamo facendo secondo me quel passo in avanti necessario venendo al, mh, al, al tema dell'economia circolare che eh, è sicuramente cruciale perché è veramente una eh, trasformazione della nostra economia che deve essere portata avanti in chiave finalmente circolare per abbandonare il modello fossile e lineare beh indubbiamente eh, da parte della commissione europea soprattutto nell'ambito del piano di azione sull'economia sull circolare che ora vediamo come si estrinsecherà in proposte legislative concrete quindi vincolanti ehm, andrà a ridisegnare eh, questo importantissimo settore mi sento di dire da subito che l'italia nonostante abbia eh, sicuramente come già ricordato prima eh, possa ritenersi in cima alla classifica per quei paesi eh, in europa che fa meglio e sul tema dell'economia circolare, sta rischiando di gettare al vento eh, opportunità incredibili messe a disposizione con il Next Generation EU, con il, eh, con il piano di ripresa e resilienza, perché, eh, questo è un dato, soltanto l'1% del totale di risorse viene dedicato di fatto all'economia circolare, quindi a, al, al rinnovare il modello produttivo industriale, e quindi 2 miliardi sono veramente pochi, e eh, inoltre all'interno, dal mio punto di vista, delle misure eh, che vengono messe, eh, che vengono proposte, eh, non c'è quell'attenzione che dovrebbe essere posta a quelle parti di prevenzione nella creazione dei rifiuti e quindi appunto la riduzione, la prevenzione, la riparazione eh, eh, eh, che, che, avrebbe, che dovrebbero essere appunto eh, prioritarie mentre sì. invece viene data spazio a, ad esempio a pratiche come il riciclo chimico che è un qualche cosa che ecco, eh, può essere fatto bene Levi. ma anche fatto molto male ecco, lei mi ha detto e la cosa mi ha molto rincuorato che l'Italia è avanti, avanti anche rispetto a molti degli altri 27 sì eh, lei è in grado di sostenere che anche sul fronte dei rifiuti siamo in una buona posizione Beh, è indubbio che in base all'indice di circolarità eh, noi come paese abbiamo delle performance buone e sicuramente migliori anche da, di, rispetto ad altri paesi, in particolare sul riciclo eh, e, e sull'uso delle materie riciclate. Questo quindi sono appunto, ehm, come dire, dati importanti da cui partire, ma perché denotano anche la nostra capacità eh, produttiva nel eh, aver colto prima di altri forse appunto eh, questa, questo particolare potenzialità dell'economia circolare. È indubbio che sulla gestione del rifiuto, ma è importante anche qui secondo me capire bene che quando parliamo di rifiuti, di, eh, quando parliamo di economia circolare non si parla dei rifiuti solidi urbani solamente, che è uno dei temi sicuramente di, su cui c'è da fare moltissimo lavoro eh, in tutta Italia, ma questo lavoro, io mi auguro, non deve essere fatto, eh, ad esempio, costruendo nuovi inceneritori, come ho appena scoperto in Regione Piemonte si vuole fare. Ecco, questo sarebbe sì. gravissimo nel 2021 pensare di progettare nuovi inceneritori in un'area, quella del bacino padano, che già soffoca letteralmente per la qualità dell'aria, che è assolutamente scarsissima, anzi è, un pericolo punto... per la salute. Lasciatemi a questo punto passare alla presidente dell'Associazione per lo sviluppo dell'economia circolare, che è Eleonora Rizzuto. A lei, buongiorno di nuovo. Ehm, a lei vorrei chiedere innanzitutto, ehm, tornando a quello che le imprese possono e devono fare da questo punto di vista. Qual è il percorso che è richiesto alle aziende per adeguarsi a questo nuovo percorso di sostenibilità e di economia circolare? Quindi quale percorso e quali strumenti legislativi occorrono anche perché eh, appunto l'onorevole Evi ci diceva aspettiamo delle proposte legislative concrete. È una domanda molto, molto complessa questa. Cercherò di dare una risposta anche non ripetendo quello che appunto, il, i relatori che mi hanno preceduto hanno ben detto. Allora, ehm, sono stati citati tanti argomenti che riguardano il modello circolare. È stato anche detto che l'Italia è ai primi posti per quanto riguarda un indice di circolarità. È stato detto, è stato fatto l'esempio delle plastiche e così via. Allora, questi sono tutti spunti eh, interessanti e veri che però mi portano a esprimere una, una riflessione che vorrei condividere con voi e con chi ci sta ascoltando. Che, allora, un'impresa, dalla grande alla media alla piccola, quindi per il momento non faccio distinzione, poi faremo una distinzione doverosa, richiede, un termine brutto utilizzo, insomma, ma lo voglio utilizzare per rendere l'idea, la famosa messa a terra, nel senso che non parliamo di norme, perché le norme esistenti ci sono, Potrebbero essere sicuramente migliori, potremmo abbassare il tasso di burocrazia per accedere ad esempio alla semplificazione da rifiuto a sottoprodotto, ora dirò cose che gli altri relatori naturalmente padroneggiano, li cito solo come, come spunti di riflessione, ma spesso... E devo dire che su questo non siamo ai primi posti, anche l'Europa, però ecco parliamo del nostro territorio, del nostro paese, manca il processo. Allora, se un'azienda decide di eh, mutare il proprio modello economico, e questo solo dicendo muto il mio, mio modello economico, è già una rivoluzione perché eh, non bisogna essere economisti per capire che per far questo bisogna stravolgere completamente il modello produttivo, completamente il rapporto tra il modello produttivo, gli enti locali, il comune dove insiste un'impresa, poiché quello che abbiamo oggi come sistema è un sistema che si lega ad un'altra era, quindi se vogliamo seriamente concretamente passare ad una nuova era, dobbiamo cambiare l'approccio operativo. Ecco, questo è quello che diciamo, mi sento di dire, avendo a che fare con, con tante imprese durante insomma, la mia giornata, anche come associazione naturalmente, è la richiesta fondamentale. Faccio un esempio pratico. Se decido, e qualcuno ha ricordato la terribile, la chiamo terribile perché saranno dolori per le nostre imprese. Il tessile, è stato citato, dal 1 gennaio 2022 nessun capo del non utilizzato o del non venduto potrà essere incinerito. Allora, la domanda è, siamo pronti a una cosa di questo genere? La risposta è no. Non siamo pronti perché dovremmo avere un apparato di processi tale da poter consentire alle imprese di eh, sapere cosa fare. Allora, quello che mi preme dire oggi è Va bene, tutto quello che facciamo, commissioni, studi, eh, agevolazioni, io stessa faccio parte di una commissione finanza per l'economia circolare presso un ministero, faccio parte di una commissione da Confindustria, benissimo, studiamo, miglioriamo, ma facciamo allora. Quello che potremmo fare e quello che ci chiedono le imprese, ad esempio, è quello che facciamo per le, per le singole imprese che, che lo chiedono, cioè una facilitazione nella transizione verso il modello di economia circolare. Oggi ci servirebbe una, un, un ente, un'entità politica in questo Paese, tale che sia in grado di dialogare con il Mese, con il Ministero dell'Ambiente e della Transizione Ecologica, con quello della, delle infrastrutture e quant'altro, per poter facilitare, perché gli strumenti spesso ce li abbiamo non abbiamo la possibilità a volte operativa per metterli in campo e questo è una lamentela diciamo non solo ad opera delle qui dico il dettaglio delle piccole e medie imprese da parte del piccolo che non ha a volte anche il, il, diciamo, il, la forza finanziaria per poterla attuare oltre che le conoscenze ma anche dai consumatori rendiamoci conto che oggi la comunità dei consumatori ci metto anche i giovani hanno una bassissima propensione al mettere in pratica il modello dell'economia circolare. Ehm, guardi, le faccio subito una domanda. Comincio con le domande che, sono, che stanno arrivando da parte di chi ci sta Prego. seguendo in streaming. E Luca eh, pone una domanda che è giusta per lei, cioè quali sono i benefici di medio periodo per le imprese che adottano una transizione ecologica e circolare? Allora, la prima che mi viene in mente, e anche qui, badate, occorre una facilitazione, un coordinamento, una regia, è quello di avere materie prime a un costo più basso. Faccio l'esempio dell'acciaio. L'acciaio non è solo il caso IVA, l'acciaio è il caso della materia prima che ha dei prezzi alle stelle, perché il mercato mondiale determina questo. Una, la possibilità di avere un maggior mercato, non c'è neanche il mercato oggi, c'è cioè, cioè un mercato ridotto. C'è il mercato, ma c'è un mercato ridotto dell'acciaio riciclato. Ma avere un accesso migliore, anche informatizzato, digitalizzato a questa materia prima consentirebbe agli imprenditori che operano in, nel settore siderurgico, ad esempio, ma anche in altri settori dove è utilizzato l'acciaio, di accedere a una materia prima ad un costo inferiore. E naturalmente non consideriamo gli, gli impatti ambientali di questo, cioè comunque l'uso delle risorse chi mi ha preceduto lo ha ricordato. Quindi sicuramente quello del costo. Che cosa diciamo anche, diciamo, l'associazione che rappresento oggi spesso quando veniamo eh, auditi da, anche da, da forze politiche, è quello di pensare che il modello circolare non può soggiacere, purtroppo, dico ahimè, a modelli liberisti. Perché? Perché nelle transizioni, guardiamo anche il modello keynesiano, altri effetti della, diciamo dei 300 secoli che ci hanno precedute nelle transizioni economiche, ha bisogno di, una, come dire, di, una, di un aiuto che può essere agevolazione di legge, ma anche fiscali, per un periodo anche a tempo determinato, due anni, tre anni, in cui un'azienda possa avere, ad esempio, un abbassamento dell'IVA nei prodotti che mette sul mercato, tale che chi compra il prodotto che è... Eh, rispondente ai dettami di economia circolare non sia penalizzato troppo rispetto ai prodotti consueti allora ripeto il modello è olistico non esiste un settore che ne è immune purtroppo per fortuna passiamo ad un secondo giro gi gi di interventi ci rimangono 15 minuti da qui alle 16 quando ci lasceremo quindi chiedo a voi quattro Ospiti di, um, di, di fare interventi più brevi. Io a questo punto um, ricevo un'altra domanda che è, un attimo che la sto leggendo, il PNRR, il Piano Nazionale di uh, Resilienza e Rilancio, quanto e come spende per l'economia circolare? Chi meglio della senatrice Gallone può risponderci a questo punto, tornando in Italia? Beh, Insomma, il, il PNRR per l'economia circolare e per la missione, quella dedicata al Green Deal, spende molto, nel senso che quasi tre quarti del, di, quanto, di quanto dedicato. Eh, da questo, chiamiamolo indebitamento virtuoso, nel senso che io dico che se noi lo spenderemo bene, come si è detto qua, insomma il problema è spenderlo bene, non sarà più un indebitamento ma potrebbe essere un investimento, cioè quell'indebitamento virtuoso che nelle aziende si chiama leverage, cioè che crea poi la redditività e quindi quello è importante, ma come dicevo prima, il PNRR dovrà spendere e spenderà molto, ad esempio adesso con i sostegni BIS eh, che andremo ad approvare eh, definitivamente mercoledì al Senato noi abbiamo anche ehm, destinato 60 milioni di euro proprio a cercare di calmirare un po' i prezzi delle materie prime, che era il problema che si diceva prima, perché addirittura ci sono, c'è il tondo di cemento ormai, insomma ci sono delle materie addirittura che sono aumentate del 117 per cento questo da un lato sta a significare l'importanza dell'economia circolare per un paese come l'Italia che ovviamente è a scarsità di materie prime e come comunque in questo momento lo Stato deve intervenire per cercare di frenare questa situazione che è una vera, una vera e propria speculazione sul mercato soprattutto nel campo dell'edilizia che è un campo che si sta finalmente eh, rimettendo in movimento ma ovviamente con la difficoltà eh, del reperimento eh, delle materie prime eh, e poi il tema del, dell'utilizzo L'utilizzo dei fondi del PNRR per, eh, per, per tutto il tema del, del green eh, sarà eh, determinante rispetto alle finalità per cui verrà utilizzato e quindi come dicevo prima Incentivi, incentivi, premialità, sostegno alla formazione. Ecco, questi sono, sono i campi fondamentali e soprattutto grande, grande, ripeto, grandissima premialità per le aziende che si vanno a riconvertire. Perché di fianco però c'è un altro tema. Quando prima si parlava il tessile non potrà portare in incenerimento, eccetera, si apre la grande voragine, non abbiamo tempo, nel senso così io mi taccio, poi magari lo dice qualcun altro, degli impianti. Perché in Italia purtroppo c'è il grande tema del, del, del, del, dell'effetto mimico. Cioè mai becchiare, cioè benissimo ci vogliono gli impianti ma non devono essere vicini a casa mia perché possono crearmi disagio e Senta, altro. Ehm... Questo è un altro tema, il, il, il, il recovery, il, il piano nazionale di ripresa e resilienza dovrà essere molto molto utilizzato per la realizzazione di nuovi impianti che oggi ricordo sempre sono tecnologicamente avanzati, Senatrice, emissionizzati, ehm... eccetera eccetera. Sì, è arrivata un'altra um, considerazione, la vorrei porre a lei, che mi sembra la persona più adatta nel panel uh, di oggi. Ehm, C'è un ascoltatore o un'ascoltatrice, non mi danno il nome, dalla regia, che chiede, non sarà che la politica si sta muovendo non per reale convinzione, ma solo perché stanno arrivando all'età del voto i giovani, che sull'ambiente hanno idee spesso molto diverse dalle attuali classi dirigenti. È firmata Andrea le dico una cosa alla velocità della luce eh, io sono stata in senato anche nella sedicesima legislatura, in commissione ambiente in quel tempo io presentai un disegno di legge per le gite a carattere ambientale, cioè io destinavo avrei voluto realizzare un fondo per le scuole che portavano i ragazzi in gita e durante la gita per due ore avrebbero dovuto pulire sentieri o monumenti eccetera eccetera. Nel 2008 fui crocifissa su questa questione crocifissa dicendoci porti sua figlia a portare a pulire i sentieri ci porti sua figlia a fare queste cose io spero che la mentalità stia profondamente cambiando che la cultura stia prof profondamente cambiando e probabilmente la politica cambia in virtù del fatto che i giovani ci lanciano dei messaggi io spero, in quest cioè, da questo punto di vista in maniera virtù, okay. non il contrario non la politica cambia per seguire un'onda rispetto al voler prendere dei voti forse per una volta stiamo ascoltando Grazie, è tutto chiaro. Ho dieci minuti e tre ospiti ancora cui dare la parola. Ritorno a Stefano Soro dalla Commissione Europea e con, eh, con lei, Soro, vorrei riprendere la considerazione che mi sembra Evi stesse facendo, cioè se eh, lei non ritenga possibile andare oltre il 40% delle rinnovabili eh, per il 2030, insomma, di, di avere un po' più di vantaggio in questa, in questa corsa. Ha ah, il microfono chiuso. Sì, sì. Beh, ecco. come dicevo prima, guardi, eh, sarebbe bello sicuramente se fosse possibile. L'Italia al momento si sta decarbonizzando al 10%, a un decimo della velocità necessaria per raggiungere gli obiettivi Infatti. attuali. Eh, C'è un altro problema, che, un altro aspetto che secondo me è assolutamente fondamentale, che forse ho un po' trascurato nella presentazione precedente. L'Europa, l'Unione Europea, conta per il 10% delle emissioni globali. Il 90%, se non facciamo le nostre leggi per bene, non andiamo a toccarlo, anzi esportiamo produzioni verso paesi che, come diceva l'onorevole Toia, hanno standard ambientali e di diritti umani, perché la sostenibilità non è solo la sostenibilità eh, ambientale, è anche la sostenibilità sociale, e non facciamo un favore all'ambiente non facciamo un favore ai nostri standard di vita non facciamo un favore all'ambiente dobbiamo fare regole che abbiano un impatto anche a livello globale l'Unione Europea è un mercato inevitabile per chiunque voglia operare a livello globale e i nostri standard sono un modello eh, di eh, regolamentazione anche ambientale se noi, un esempio, un esempio anche riferendomi a quello che diceva eh, eh, la dottoressa Rizzuto prima uno dei grandi successi, adesso un po' sorpassato ma resta un modello, della legislazione sui prodotti in Europa è la storia dell'ecodesign e dell'etichettatura energetica. Con questo modello siamo riusciti dando incentivi ai consumatori e incentivi ai migliori eh, produttori a ridurre l'impatto ambientale dell'uso di una serie di oggetti di usi comuni, dal frigorifero alla lavatrice, alla al phone, alla televisione eccetera. Questo è un modello che ha avuto un impatto non solo in Europa, ma ovunque siano, prodotti, ovunque siano prodotti questi prodotti che poi vengono messi sul mercato nelle nostre case ed è stata copiata in tutto il mondo. Senta, noi stiamo parlando dell'Europa, dell'Unione Europea, ma nel mondo poi ci sono gli Stati Uniti, la Cina, il Sud America e tutto il resto. Eh, e immagino, le immagino che non sia opportuno si andare avanti. Le emissioni sì. non si fermano ai confini dell'Europa. Quello volevo dire. E quindi quale sintonia o sincronia si può trovare con, uh, con le altre realtà extraeuropee? Beh, bisogna beh, parlare con, con, uh, con tutti, in particolare con i nostri alleati naturali, per cercare di, adesso uso una parola un po' forte, imporre un modello che fa sì che la produzione e i prodotti abbiano certe caratteristiche, abbiamo noi questo potere contrattuale di siamo un mercato, come per prima, siamo un mercato inevitabile per chiunque voglia operare, vendere prodotti, eccetera, eccetera. Non siamo un mercatino piccolo in cui dice, vabbè, questi sono pazzi, arrivederci, e grazie. Chi vuole fare soldi a livello mondiale, mettiamola proprio anche così. Viene a vendere, deve venire a vendere l'Europa e, de e deve conformarsi con le, no con le, con le nostre regole. Eh, Solo grazie. Eleonora Rizzuto e poi chiudo con Eleonora Evi. Um, le vorrei chiedere, il consumatore... Eh, come si pone in tutto questo percorso eh, che è richiesto alle aziende, alle imprese per andare verso l'economia circolare? È, è in grado di rinunciare a ciò che costa meno per andare tutti in questa direzione e le nuove generazioni sono davvero pronte, sono... noi siamo flessibili, noi vecchie generazioni voglio dire, a fare tutto questo? Allora, dunque, il consumatore ehm, in generale eh, è propenso a fare qualcosa nei confronti del, di, di cambiare il modello e quindi di comprare dei prodotti che impattano di meno. Che cos'è che però riscontriamo? Una differenza a seconda del settore merceologico. Ad esempio, se parliamo dell'agri-food, dei prodotti, diciamo... Ehm, per la nutrizione abbiamo una propensione maggiore rispetto all'acquisto di altri prodotti, anche a pagarli di più. Abbiamo visto negli anni passati l'approccio nei confronti della produzione biologica. Per altri invece settori merceologici non è così eh, accentuato. Il problema è l'accesso alle informazioni. Anche se anche in questo l'Unione Europea ha fatto dei progressi e dei passi da gigante negli ultimi dieci anni, se io penso quando ho iniziato questa professione più di vent'anni fa, siamo veramente agli abissi, non, non c'era nessun tipo di legame tra prodotto e design e quindi il pensare all'inizio di una produzione rispetto poi al fine vita. Non esistevano questo tipo di considerazioni. Oggi il consumatore ha un approccio diverso. Ma Purtroppo anche qui devo lamentare una certa lentezza ad avere tutte le informazioni e sussidi, tra virgolette, ho fatto l'esempio dell'IVA agevolata, per poter anche per le classi meno abbienti accedere a questo tipo di scelta. Il giovane si colloca in una postazione diciamo, del consumatore molto particolare. Perché? Per due motivi. Primo perché parte il giovane eh, ora alla vita e quindi ha una capacità di spesa ridotta e quindi preferirà soprattutto nei, quando muove i primi passi verso una certa autonomia finanziaria a spendere di meno. Secondo, perché il giovane è protagonista, è stato il protagonista delle stagioni dei Fridays for Future, quindi attribuiamo al giovane una capacità di analisi maggiore rispetto alla nostra generazione sicuramente. Hanno operato degli scioperi per il clima, lanciati chiaramente come tutti sappiamo dalla studentessa Greta Thunberg, ma poi sono stati Dopo questo travolgimento, travolti in una partecipazione attiva, in, cer in un certo senso eh, una, abbiamo visto una, una sorta di, eh, di, eh, di lacuna tra quello che può essere una riprendiamoci il pianeta, eh, transitiamo verso il modello circolare, difendiamo il clima, a una, una progettazione e diciamo, a uno scetticismo, ecco, chiamiamolo sì. così, maggiore. Quindi dobbiamo fare qualcosa assolutamente per colmare questa lacuna. Dottoressa Rizzuto, voglio lasciare gli ultimi cinque minuti a Eleonora Evi. Prima ancora, prima ancora però vorrei dare i risultati di questo sondaggio. Abbiamo chiesto a chi ci seguiva se ritenga che l'Italia abbia gli strumenti, anche culturali, per cogliere le opportunità dell'economia circolare. Hanno risposto in sì il 63%, ha risposto di no il 37%, non c'è nessuno che non ha un'idea in merito. E, allora, Eleonora Evi, c'è una questione che vorrei riprendere dal dibattito che abbiamo fatto. Mi sembra che l'abbia posto uno dei nostri interlocutori, credo Stefano Soro, cioè evitare una desertificazione dell'Europa se si mettono troppe regole, evitare che poi si vada da un'altra parte a produrre e a fare tutto il resto. C'è la possibilità, voi sedete al Parlamento europeo, di eh, monitorare perché tutto ciò non accada? Ma certo, assolutamente, ed è il motivo per cui proprio spingere sull'economia circolare è esattamente, fa parte della soluzione per evitare questa desertificazione che... Eh, voglio dire, e ehm, eh, eh, ripeto, ha assolutamente la sua ragione d'essere nel eh, costruire un'economia che sia basata sul recupero e riutilizzo delle risorse per evitare di eh, a minor costo, come è stato giustamente eh, ricordato, per garantire invece il benessere qui in Europa. E tutte le valutazioni di impatto parlano molto chiaro. Si crea benessere con l'economia circolare, si creano posti. Di lavoro le valutazioni sono fatte dalla stessa Commissione europea, sono chiarissime: i mila posti di lavoro solo nell'economia circolare, eh, la dicono lunga di quanto dovremmo accelerare su questa strada. Mi sorprende che il governo italiano, in particolare il ministro per la transizione ecologica Cingolani e il ministro Giorgetti, abbiano nel commentare il pacchetto Fit for 55 abbiano fatto dichiarazioni di grande preoccupazione e allerta. Io ricordo che il ministro Cingolani ha definito la transizione ecologica da lui stesso guidato bagno di sangue, ma non è, non è questo il modo di affrontare invece eh, quelle che sono delle opportunità. Poi è indubbio che ci saranno dei contraccolpi nessuno si deve nascondere dietro un dito, questo è evidente, il settore delle fossili è un settore che sta andando a morire e quindi è necessario che ci sia un accompagnamento, una transizione, una, il famoso reskilling di tutti i lavoratori che sono occupati in quel settore ma il saldo eh, finale eh, netto è positivo in termini occupazionali, noi come Verdi Europei al Parlamento Europeo abbiamo fatto una eh, abbiamo chiesto, commissionato uno studio a Cambridge Econometrics sulla valutazione di impatto proprio su un target di riduzione delle emissioni più ambizioso al 2030. Il, eh, in particolare si parlava appunto del 60% di riduzione di gas serra al 2030 nell'ambito della climate law. Il risultato è sconvolgente, ovvero più posti di lavoro, la creazione di un milione di posti di lavoro grazie a maggiore ambizione climatica, proprio perché si vanno a creare posti di lavoro nelle rinnovabili, nell'efficienza energetica, nell'economia nell circolare. E faccio un altro esempio molto semplice, molto chiaro. Diciamo. L'ultimo, L'ultimo, un, uno studio piuttosto datato ormai, che calcolava come per 10.000 tonnellate di rifiuti si creano eh, un posto di lavoro nell'incenerimento, sei posti di lavoro nella discarica, 36 posti di lavoro in un impianto di riciclo e 296 posti di lavoro nell'intera filiera della, de, della riparazione, del, del recupero. Ecco, questa è la strada che chiarisce in maniera univoca eh, quelle, che sono, ehm, quelle che sono appunto le, ehm, le, le, quella che è la strada da intraprendere. Grazie anche a lei, grazie a tutti. Quindi grazie a Eleonora Evi, deputata europea Commissione Envi, grazie a Maria Alessandra Gallone, senatrice e segretaria della Commissione Ambiente, grazie a Eleonora Rizzuto, presidente dell'Associazione dell per lo Sviluppo dell'Economia Circolare e grazie a Stefano Soro della Commissione Europea, capo dell'Unità Verde Economia Circolare. Io sono Ruggero Po, giornalista, componente dell'ASVIS, Alleanza per lo, de, per lo Sviluppo Sostenibile. Ci sarebbero tante altre cose da dire, magari ci ritroviamo. Abbiamo lasciato fuori completamente il settore delle costruzioni e anche qui di posti di lavoro e di edifici da rimettere a posto. Ce ne sono. Grazie a tutti. Ci fermiamo qui.